Le previsioni del tempo con Trebi Meteo. Questo appuntamento è presentato da Acqua Ursini, più gusto e sostenibilità. Le previsioni del tempo con Trebi Meteo. Buona giornata agli amici di Radio Norba da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Il sole continuerà ad essere il protagonista al sud Italia nella giornata di martedì grazie alla persistenza dell'alta pressione. Da segnalare nel corso del giorno il transito di innocue velature, tuttavia in serata non escluso qualche piovasco sui settori settentrionali della campagna. Venti da sud determineranno un rialzo delle temperature con clima quasi estivo valori anche fino ai 28 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo. Questo appuntamento è stato presentato da Acqua Ursini più gusto e sostenibilità